Signore e signori, un attimo di attenzione per cortesia, è con immenso piacere che vi do il benvenuto al Gabinetto Medico Magnetico, la Sonnambula d'Anico ha già visitato 24.784 ammalati di presenza e ha ricevuto da tutta Europa, signore e signori, da tutta Europa, 48.868 lettere. Hai visto? Le ha del coraggio. Hai letto il giornale? La sonda Mulan sarà dichiarata colpevole davanti al Tribunale della Pubblica Opinione. Vedrai come la prossima volta? Tu mi lasci sempre qui. Non so mai quando rientri e ora la metta! Caro Alberica... Costa fare un salasso a Giuseppe? Rischia di morire a sette anni. Le rivelo un segreto: il mesmerismo è un filo sottile tra due estremità, ciò che desideriamo e le nostre azioni quotidiane.